Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video, finalmente è weekend di gara, dopo tantissime attese e dopo i test che ci hanno lasciato presagire qualcosa di buono, ci siamo, siamo a Mugello Circuit e sarà la gara di apertura, siamo carichissimi, la macchina in colorazione Particolare, non sarà come quella dell'anno scorso, ovviamente come ehm, la gara di Vallelunga, sarà in una colorazione un po' particolare che vi porterò a scoprirla tra poco. Tecniche, non sono riuscito ancora una volta a registrare ulteriori video parlati in pista Voi penserete Sono le solite scuse eh, Ogni volta ci sono dei problemi, è possibile? Sì, è possibile ragazzi È possibile Vi spiego in breve cosa è successo Il video parlato che avete visto è stato registrato il giovedì nel momento in cui sono arrivato in pista Il venerdì mattina dovevamo entrare per le Libre 1 nel momento in cui andiamo ad accendere la macchina, indovinate un po', la macchina non parte. La macchina non parte. La macchina non parte. La macchina non parte. Dunque, eh, penserete, vabbè, le, le, le solite prove fatte, insomma... Uh, non davano riscontro e siamo arrivati al punto in cui la macchina continuava a non partire. Se partiva dava dei, dei problemi tecnici, ci siamo ritrovati quindi a dover rinunciare a renderci alle FP1, che nel male non era un male perché. Erano troppo presto perché la pista era fredda Perché tanto sarebbe stato tutto un scoprire la macchina e scoprire la pista Quindi mh, avevamo poi un'ora di libere due Quindi l'abbiamo presa quasi bene Indovinate un po', ho saltato anche le libere due Sì, ho saltato anche le libere due Perché la macchina continuava a dare questi problemi tecnici che vabbè abbiamo cambiato di tutto ma non, non andava pertanto insomma saltare un'ora e mezzo di libere rispetto agli altri non è assolutamente il massimo siamo riusciti ad arrivare al nocciolo fortunatamente uh, veramente poco poco poco prima della sessione di qualifica praticamente che cos'era? era un transistor della centralina cosa che ragazzi credetemi, Credetemi, non si brucia mai Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. A me è, è ovvio, si deve bruciare a me. Tanto che vabbè, io in quel momento ero incazzato col mondo Perché, vabbè, ce l'avevo col mondo perché... Per, per, per vari motivi, insomma È un momento no, è un momento del cavolo E ci si mette la sfiga Vabbè eh, fatto sta insomma che oltretutto tra, tra le altre cose sono, mi sono anche tolto da Instagram in quei giorni e eh, ci sono tornato da, da pochissimo eh, però vabbè eh, insomma questa è, è una nota che è passata siamo entrati siamo entrati direttamente in qualifica e eh, a quel punto abbiamo dovuto scoprire il tutto scoprire il tutto cosa vuol dire vuol dire che entri gomma nuova capisci la macchina, capisci la pista, capisci come si gira con quella macchina, in quella pista, e prendi feeling, prendi un attimo di... Uh, ci sta, insomma, di, di conoscenza con il tutto, 25 minuti di qualifiche passano subito, però, però, male, male non è andata, quindi ci vediamo subito dopo il video delle qualifiche. Beh, Penserete che i tempi delle qualifiche non sono male, no? E invece, vabbè. Mi hanno eliminato i miei quattro. Quattro raga, 4, 1, 2, 3, 4, miglior giri. Me mi li hanno cancellati. Perché, per track limits, nel momento in cui Giorgio, il mio ingegnere, mi ha detto in cuffia che mi erano stati cancellati i giri, vi giuro, raga, sono andato in palla. Purtroppo non ho prestato attenzione ai track limits e questo è stato lo scotto da pagare nel non aver girato appunto nelle, nel, nelle libere. E purtroppo è stata l'unica cosa alla quale non ho prestato attenzione, il, il mio interesse, la mia concentrazione e tutte le mie energie erano concentrate sul capire la pista, capire la macchina e fare il tempo purtroppo, purtroppo mi, ha portato, oh, mi ha portato a sbagliare in qualifica detto ciò avevo i tempi per una seconda posizione ma con l'eliminazione alla fine sono risultato P4 delle F2.0 Cup non male perché come saprete mi piace risalire mi diverto nel risalire quindi beh, questo video finisce qui però io vi dico che ci sarà tanto da divertirsi nel video del, di gara 1. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando qui in basso a destra, attivate la campanellina e ci vediamo tra non molto per il video di gara 1. Ciao ragazzi, alla prossima!